Allora, siamo qui con Liria Bate, qui a, a Politicamente Scorretto per presentare il suo libro Faccia da Mostro, dove eh, racconta di una figura eh, misteriosa legata ad omicidi di mafia negli anni 80 e 90, e, che fu visto insomma, eh, dialogare sia con, eh, con figure tanto del mondo mafioso, ma anche con uomini dello Stato. E, quindi le chiedo, eh, che rapporti aveva questa, questa misteriosa figura con criminalità organizzata e Stato? E come ha fatto a rimanere invisibile di fatto fino al 2007 quando è stata rivelata la sua identità? Ma la figura di faccia da mostro che si chiamava Iello è una figura che ha fatto da cerniera fra il mondo diciamo, delle istituzioni deviate con quella parte di mafia di Cosa Nostra che dialogava con lui. È una figura che ed è stata forse volu volutamente eh, nascosta, tenuta nascosta, eh, perché serviva a fare delle operazioni sporche. Purtroppo il nome e la figura di Faccia da Mostro, si viene accostata a delitti eccellenti di servitori dello Stato che sono in gran parte poliziotti e vittime innocenti che ci sono state a Palermo e quindi per fortuna nel 2007 è venuto fuori questo nome e sono iniziate le indagini. Il libro è fatto proprio per illuminare questa figura, questa storia e quel mondo di quell'epoca che qualcuno voleva dimenticare. Si è parlato anche di servizi segreti deviati, eh, che senso? Cosa, cosa vuol dire deviati? ma deviati intendiamo non è che esiste una sezione deviata. I servizi segreti sono di fatto per loro natura a servizio della tutela del paese, della democrazia del paese. Quindi se fanno delle operazioni, e, fra virgolette, sporche potrebbero essere anche autorizzate, ma se sono coinvolti in omicidi non si può dire che sono servizi segreti che sono coinvolti negli omicidi e quindi si parla di deviati, quindi quella, quella parte di servizi segreti che non corrisponde alla linea istituzionale e democratica del paese e quindi sono dalla parte più illegale, quindi deviati per questo. Grazie mille.